Peanna. Solo un libro Ho letto nella vita Ho visto la mente Alla ricerca del titolo Sembra lì apportata Ma sfugge dalle mani della ragione A sedi biblioteche In vado a scaffali E nulla di somigliante Solo lettere Tante parole Discorsi a fiume E di quelle pagine Impresse nel fondo del cuore Ricordo solo l'odore Che solo una voce temante Può descrivere tutti, nessuno, nessuno è come gli altri, gli altri sono come me, bisogno di sfiorarsi, necessità di capirsi, desiderio di viversi, morirsi dentro e sapere l'indispensabile. Cupido è altre storie, come nasce e così muore, la durata niente più di un piccolo particolare. La libertà è il pane dei pazzi L'accanimento Una morte per fame Acqua in bocca Sono Dio Non lo scrivo sui giornali Non ne parlo alla tv Non lo invio alla rete E niente miracoli su richiesta La mia intenzione è vivere Non filmare autografi. È naturale Ridere assieme ai tuoi occhi è una ginnastica miracolosa per i muscoli della mia mente. Circola ossigeno ed escono pensieri che si nutrono del loro stesso pensiero. Giocare a lotta, mano contro mano con te è una lezione di vita. Niente libri, ma pagine di libertà scritte afferrando il vento. Ascoltare quello che non dici è meditare sul fatto compiuto, perché il passaggio della natura non ha bisogno di parole. l'artista che non sei si è fatta un'idea senza viverla tutto si può dire non che sia arte chi, chi porta questo nome crea solo vivendo perché insonnia comune malattia umanoide di notte vorrebbero vivere ciò che di giorno sono costretti ad ingannare il tempo di batticuore Grandezze. L'esperienza è solo quella personale Le barriere cessano di esistere nel buio Nel silenzio, nelle distanze Alla fine di una sofferenza Ma prima che si faccia vendetta Tu solo esisti Ma non sai quanto grande sei Grazie, grazie Ciao, ciao Clic.